Io intanto voglio, voglio subito dire che mi scuso perché sono un po' rintronato, perché non so come voi ma ho passato una parte notevole della notte a seguire quello che succedeva dalla Francia e anche a viverne le angosce, anche perché mi è venuto in mente, anche pensando al dibattito di questa mattina, sull'otte, sui movimenti, eccetera, che noi dal 91 siamo in una condizione permanente. Eh, dalla prima invasione Ira, del Kuwait da parte di Saddam siamo in una condizione permanente in cui periodicamente veniamo presi dal meccanismo della guerra poi lo rimuoviamo, poi questo va sotto traccia, poi torna, adesso ci siamo dentro voglio anche ricordare che il movimento, la cosiddetta seconda potenza mondiale il movimento pacifista è stato spazzato via dall'11 settembre. Eh, voglio ricordare come eravamo nel mondo e come è stato spazzato via dalla logica di guerra. Quindi penso che noi dobbiamo mantenere, forse riconcentrarci su queste questioni, la guerra, i suoi effetti, i suoi effetti sulla vita quotidiana, sulla nostra democrazia, eh, sulle nostre. Con convivenza e così via. Detto questo eh, voglio però non saltare ovviamente, non, non, non prendo la scusa, sarebbe, non salto eh, sicuramente la discussione come inizialmente è stata proposta e devo dire che parto con gli elogi, come si fa nei confronti dei libri e dei defunti, si parte con gli elogi, quindi io penso che Pietro abbia, Piero Bernocchi abbia fatto un lavoro eh, unico, cioè non ce n'è in giro, questa è la verità, faticosissimo tra l'altro immagino perché è un lavoro meticoloso, documentato, per, parlo del suo primo libro il secondo è una specie per usare il linguaggio della televisione di spin off no? cioè, è, un, è come quando da una serie televisiva poi un personaggio fa un'altra serie e, e cresce quindi non so se ci sarà un terzo spin off non mi no. ecco. quindi comunque il secondo ovviamente raccoglie e ci sono un po', ma io credo che il punto centrale è, è comunque mh, i libri vanno letti assieme sì, secondo me con calma, con ponderazione, perché sono libri eh, pieni di, di, di analisi, di idee e, ripeto, di lavoro. E io di fronte a tutte queste questioni credo che noi dovremmo proprio sottolineare questo aspetto, cioè libri così meticolosi, così documentati, dove c'è tanta fatica dietro, io ne, ne ho trovati pochi in giro ultimamente, anzi nessuno. Sì, no, in Italia almeno, fuori sì, ma insomma, ecco, quindi... La prima cosa che voglio dire è questa e non lo dico per escusazio, perché poi farò anche delle critiche, lo dico perché è proprio così, cioè, credo che dobbiamo ringraziare Bernocchi perché ci ha fornito uno strumento vero di discussione, di riflessione su cui torni che non è sull'attualità, su cui poi l'hai letto il saggio, il testo sull'attualità e poi diciamo così, poi è mangiato, no? Una cosa che... Lo riprendi, tra cinque anni c'è ancora tutto, eh, quindi eh, questo lo voglio dire. Detto questo voglio subito entrare, siccome appunto il tempo è lungo e un sindacalista, un anziano in particolare può parlare delle ore su queste cose, voglio partire sui 3-4 nodi della riflessione che fa Bernocchi, ce ne sono molti, ma quelli che più, adesso qui succede che anche mi si è cancellato, eh, ah, siamo vecchi con così, queste tecnologie eh? Eh? Eh, Aia siamo, siamo, siamo, siamo spici cioè. e diciamo, voglio ripartire dalle questioni eh, di fondo che peraltro in parte non, non, non, non ho sollevato anche nella, eh, nel, nel secondo libro diciamo, nel mio commento nel secondo libro ma che eh, in realtà poi qui vanno oltre perché torno alla discussione centrale primo punto eh, diciamo l'impianto di metodo io eh, non sono, pur avendo fatto anch'io questo, eh, cioè cercare di cogliere i punti comuni, non sono d'accordo con glielo scritto, con eh, diciamo così, eh, il tentativo di cogliere più le similitudini che le differenze, penso su questo sono d'accordo assolutamente con l'approccio metodologico di Marx che è compito dell'analista, dello storico è cogliere più le differenze perché il mondo è tutto unificato. Eh, noi abbiamo il come si dice, il, non so se il 99, non so qualcosa per cento di DNA in comune con lo scimpanzé, però eh, quel quello, il piccolo zero qualcosa è quello che fa tutto, tutta la differenza. E che crea, cioè fa, tutto, fa tutto fa tutta la differenza questo per dire subito che io non sono d'accordo con un approccio che pure ha delle ragioni, non voglio sottolineare, che partendo nella storia centrale del movimento operaio e delle lotte degli ultimi 200 anni eh, mette assieme un filo rosso che attraverso la denuncia di quello che lui in parte usa questo termine, in parte no, viene chiamato il giacobinismo dei, dei, diciamo dei rivoluzionari, parte da Marx, arriva a Lenin e giunge necessariamente a Stalin. Io non sono d'accordo con un impianto che possa sottolineare appunto quello che dice brutalmente Piero dicendo che lui è per buttare anche il bambino e non solo l'acqua sporca, io non sono d'accordo. Lo dico proprio chiaramente, non sono d'accordo con questo impianto, penso invece che il compito nostro fondamentale sia di fare un'operazione eh, culturale, filologica e anche se necessario, anzi soprattutto quella che mi interessa di politica e di iniziativa sociale, eh, opposta, cioè cogliere le differenze, cogliere i passaggi, cogliere i momenti nei quali certo che c'era un'ispirazione comune, ma basterebbe altre cose, per eh, certe scelte per fare altre eh, scelte rispetto a quelle che eh, nessuno di noi può sapere come sarebbe andata eh, la storia dell'Unione Sovietica se eh, Lenin eh, se l'ictus di Lenin eh, non ci fosse stato o fosse venuto 3-4 anni dopo ci sono passaggi decisivi nella storia dell'umanità che sono anche fatti da questi eventi e io credo quindi che eh, dobbiamo discutere ovviamente del fatto che è chiaro che ogni processo rivoluzionario è un processo che ha una inevitabile ferocia. Questo è in, in parte nella natura umana, appunto come sottolinea più volte nella sua parte antropologica Molto bella eh, Piero, eh, è nella natura umana, noi siamo contemporaneamente sociali e gerarchici, siamo tutte e due le cose, siamo una specie sociale e gerarchica, a volte prevale l'uno, a volte prevale l'altro, a volte si trova un equilibrio che è l'unico modo così possibile per vivere questo. Non siamo in grado di essere totalmente sociali, non siamo in grado, o anzi o meglio, quando ci capita di essere totalmente gerarchici ci sono gli orrori. Eh, io penso che quindi prima di tutto bisogna cogliere questo l'idea di Marx è un'idea profondamente eh, libertaria e liberatoria tant'è vero che Marx pur non avendo neanche un suo fedele un suo uomo dentro la comune di Parigi, io lo apprezzo, non c'era un marxista dentro, cioè, ma non marxista nel senso teorico, cioè militante delle organizzazioni vicine a Marx dentro la comune di Parigi, Marx dice quello è il modello per me e la difende quindi, quindi non ce n'era uno dei suoi dentro la comunità erano tutti prudeniani, branchisti anarchici, cioè tutti quelli che l'hanno combattuto quindi non si può mettere ovviamente quindi vuol dire che c'è eh, nella storia nelle persone una capacità di, di, di analisi e di storia che sono e poi eh, la stessa cosa si può fare anche su Lenin eh, Lenin eh, chiaro che c'è un'utopia in stato e rivoluzione, cioè una grande carica utopica, ma è una carica utopica che, ha fatto, che è parte di un processo che io lo vedo, lo dico così, io oggi sono per dire che forse la cosa vera è che la rivoluzione russa e quello che è successo nell'Unione Sovietica è stato un salto di secoli nella vita dell'umanità che non siamo riusciti a reggere. Un salto di secoli, cioè l'idea di un sistema che funzioni, se pensiamo alla società di oggi, che provi a funzionare e con tutti i suoi difetti e orrori per 50 anni ha funzionato, un sistema che funziona senza il mercato, la finanza o almeno senza il sistema capitalistico finanziario e che sia in grado di funzionare. Poi non ha detto, era avanti probabilmente di secoli, sì, probabilmente sì, era avanti di secoli, però ci ha indicato, e questo io ne sono assolutamente convinto, una prospettiva. Perché qui arrivo al punto del secondo titolo, del titolo del secondo libro. Il nodo è questo, che, che come andare oltre il capitalismo. Perché questo è il problema no? centrale. Io, non si può saltare questo passaggio, io sono convinto, adesso, eh, io non sono così eh, ottimista sul fatto che questa sia una crisi, sono d'accordo sull'analisi che faceva prima Bersani su, su, sulla descrizione di quello che sta avvenendo nel capitalismo, però io non sono convinto che sia una crisi, io credo che sia un modello del, di se stesso che il capitalismo sta costruendo, su questo ha assolutamente ragione eh, Ciccarelli, poi su tutto il resto non sono d'accordo, poi dirò perché, ma su questo ha assolutamente ragione Ciccarelli quando sottolinea ad esempio il modello Milano come un modello che è appunto di capitalismo eh, escludente, eh, ladro, eh, fondato sulla crisi, ma che funziona, che funziona e eh, che costruisce una sua base, costruisce un suo sistema chi ha detto che il capitalismo debba sempre crescere? Negli anni tra il 1890 e il 1917, più o meno, cioè il 1914, anzi tra il 1880, il capitalismo ha vissuto un'epoca di espansione nella stagnazione i dati di Marx eh, l'ultimo Marx si, si, si arrabbattava a studiare il fatto che c'era stato un, un crollo totale degli indici tradizionali di sviluppo della prima fase di capitalismo però il capitalismo è capace di espandersi per vie, per vie come si dice laterali, per, per vie orizzontali e oggi è così, l'assalto ai beni comuni è questo e, cioè, cosa, pensiamo davvero che nell'Europa occidentale i margini di profitto si ricostituiscano con la produzione manifatturiera? Certo che no. I margini di profitto si ricostituiscono con la, con la speculazione edilizia, quella sanitaria, quella sulle pensioni, quella sui con la recinzione di nuove terre comuni. Quindi io. Onestamente vedo l'aspetto di crisi perché sennò sarei un deficiente, vedo le contraddizioni, non, le... Cioè non, penso, non ho mai creduto che ci sia un piano del capitale che funziona, però vedo anche le spinte forti e vedo anche che noi di fronte anche alla vulgata capitalista, cioè al senso comune capitalista, in mezzo alla gente, al bar, siamo molto più deboli di prima, c'è stata una distruzione di senso comune socialista nel nostro mondo, nelle nostre società. Se parli nel sembra di parlare spesso con tutti i piccoli imprenditori che hanno la loro idea, cioè che fanno, eh, ab, ab, anche compagni, anche gente che, che, ti, che ti ragiona già in termini come... Ah sì, questo, questo è, questo è la, la devo, cioè il senso, del, quel pensiero socialista comune di fondo che mi, mi piace molto oggi mi è capitato di leggere ieri un'intervista di John Waters Pink Floyd eh? Roger Waters Roger no, John Roger Roger, Roger. Peter Waters Roger, no. il nome non è John Vabbè, può darsi. No, no, Fidarsi. Io, io mi ricordavo è, è documentato. Beh, mi fido, mi fido. Waters, allora, va bene. Waters è... Tu eh, non lei... ti senti il big No, come no? No, non da piccolo. Non da piccolo, ero già è, anziano. eri troppo comunista. Ero già anziano, poi arriviamo ai comunisti. E dicevo, Waters, il quale ha detto che, eh, che la questione di fondo per gli Stati Uniti è il pensiero e l'idea del socialismo. Ah, ecco, vabbè. Visionario, ma insomma, eh, questa però è la sostanza del nostro mondo. Cioè noi nell'Europa, in Italia, sembra che noi cioè non siamo nell'anno zero. Abbiamo una storia che nasce dal socialismo, dal comunismo, da un pensiero comune, dal fatto che c'era milioni di persone che pur non avendo letto Marx, pur non avendo letto Lenin, giudicavano il mondo sulla base di alcuni principi cardinali che erano il giudizio sull'eguaglianza sociale, sul pubblico, su tutte queste cose che sono state spazzate via oggi c'è eh, questo succedaneo del pensiero socialista che, eh, su cui Marx sparava a zero, che è i diritti Abbiamo, cioè, qua, siccome la persone ovviamente non è che hanno voglia di venire schiacciate i diri, tutti diciamo i diritti i diritti Max scrisse un commento sarcastico su uno dei programmi socialdemocratici della socialdemocrazia tedesca che si, che si concludeva diceva, ecco poi bla, bla bla bla e avanti con i diritti dell'uomo ecco c'è cioè, un modo per supplire a un... quindi la questione è questa è diciamo, l'avanzamento enorme del pensiero e del modo di pensare e della cultura e del senso comune capitalista di un capitalismo feroce, di un capitalismo indisponibile ai compromessi sociali, lo vediamo tutti i giorni, di un capitalismo, anzi, che fa del compromesso sociale un male e poi te lo presenta anche con buone motivazioni, non voglio dire, come inciucio, porcheria, sindacato, corruzione, eh? l'offensiva che c'è anche contro la corruzione, è un'offensiva liberista, ci vuole il mercato, l'ATAC non funziona, bisogna privatizzarla e eh, questo è eh, finalmente se ci sarà, ci sarà un padrone che fa funzionare le cose. Questo è il succo del pensiero capito? reazionario, che di massa che viene diffuso e eh, di cui Renzi è sicuramente un'espressione politica. Ora, io penso quindi che da questo punto di vista eh, c'è la necessità, lo dico con molta brutalità, mi scuso, non credo nessuna possibilità, sono già state consumate tutte le terze vie quando non ci sono terze vie, non c'è la terza via del comune, cos'è? Ogni tanto capito, mi capita di prendere il tram e di passare da piazza di Porta Maggiore dove c'è questa grande scritta, eh, né pubblico né privato né comune e mi viene in mente la mia infanzia, che eh, eh, sì, io sono stato, mi sono iscritto alla Fidici con i calzoni corti a Bologna nel PC Emiliano, eh, mi viene in mente la mia infanzia dove uno degli slogan eh, fondamentali allora, del movimento delle cooperative eh, era proprio questo, cioè, noi non siamo lo Stato, non siamo il privato, noi siamo il sistema cooperativo, quindi eh, cioè, non è, cioè, abbiamo visto cosa vuol dire, non esiste. Non c'è una via di me, o è pubblico o è privato. Poi discutiamo di com'è il pubblico, poi discutiamo di com'è il pubblico, se il pubblico è autoritario o il pubblico è autogestito, ma è, o è pubblico o è privato. Non c'è terze vie, chi pensa terze vie si perde, questa è la verità e questa è una questione di rigore nelle nostre discussioni che io credo sia giusto affrontare, così come questa questione... Eh, dell'operaismo dei medi che ho sentito adesso qui permettetemi eh, da Ceccarelli allora io voglio ricordare che la storia del PC non l'ha fatta e io sono uno di quelli che tra l'altro non è neanche convinto che sia una bellissima cosa non l'ha fatta Bordiga ma la storia del PC l'hanno fatta Gramsci e soprattutto Togliatti e anche qui in Emilia io ricordo delle discussioni feroci all'interno del PC tra noi ingraiani, operaisti, mezzi anarchici eh, che eh, contestavamo in nome dell'operaismo dell certo, in, nelle sue varie versioni, l'idea dell'alleanza con il ceto medio e, non, e non, quindi se si vuole rivalutare a Mendola, io dico si può anche fare, però bisogna dirlo <ride> bisogna dirlo perché la verità è questa io ricordo una discussione ferocissima che avevamo nella federazione bolognese del PC a proposito sui lavoranti a domicilio tessili cioè quelli che c'erano allora nel settore calzaturiero c'era una, serie, una, una sur, struttura di subappalti sparita eh, che eh, veniva data a casa alle lavoratrici, alle lavoranti e noi sostenevamo il, eh, il, il gruppo dirigente a Mendoliano del Partito Comunista Bolognese, sostenevamo che questi lavoratori, a, a queste lavoratrici in gran parte, essi di a casa erano proletari come gli altri, eh, perché anche se lavoravano a casa, anche se avevano la partita IVA, l'equivalente della partita IVA anche se erano formalmente artigiani autonomi, in realtà erano dipendenti noi dicevamo di no, un conto sono i dipendenti un conto gli altri sbagliavamo noi in quel caso, aveva ragionamento Ora, quello che voglio dire è che non siamo all'anno zero su queste cose non inventiamoci una storia che in Italia non è mai esistita anche perché rischiamo di polemizzare composizioni che poi in realtà sono quelle che, che, che facciamo nostre e, e, allora, e allora questo ci, ci porta in confusione. Bene. Ho voluto dire queste cose per dire che, appunto, che secondo me oggi noi invece abbiamo proprio bisogno di riprendere una ricerca di che cos'è il socialismo, di cos'è il pubblico, di cos'è il potere pubblico proprio per evitare di produrre gli errori e gli orrori del passato credo che questa sia la strada sulla quale si deve lavorare e penso che eh, questa si misura inevitabilmente con i sistemi di potere perché questo poi è il nodo centrale non è che le rivoluzioni nascono cattive le rivoluzioni diventano cattive perché a un certo punto sono tutte di fronte al video continuo a essere puro e vengo distrutto oppure adotto i mezzi dell'avversario per vincere e magari riesco a sconfiggere l'avversario e però mi autodistruggo perché mi sono inquinato da solo. Questo è un nodo da cui non si esce con teori solo teoricamente ma con la riflessione, con l'approfondimento e con la ricerca continua delle soluzioni reali. Grazie.